In questo tutorial vediamo come utilizzare il registratore di schermo di Apowersoft. Digitiamo apowersoft.it o .com con .it abbiamo l'interfaccia in italiano. Arriviamo sull'home page e passando il mouse sopra la prima scheda prodotti e soluzioni, qui sulla destra troviamo un elenco di eh, strumenti eh, utilizzabili online, a noi adesso interessa il registratore di schermo quindi ci clicchiamo sopra e arriviamo in questa pagina eh, scorrendo la pagina vediamo che eh, vengono eh, date all'utente una serie di indicazioni per come utilizzare il registratore di schermo eh, per esempio i formati in uscita ehm, il fatto che è possibile registrare ehm, soltanto l'audio proveniente dal microfono piuttosto che l'audio di sistema piuttosto che entrambi simultaneamente ed è possibile anche inserire eh, all'interno della registrazione ciò che riprende la nostra webcam se eh, si vuole altrimenti si registra soltanto lo schermo. Più sotto c'è scritto che è possibile annotare lo schermo durante la registrazione in realtà eh, questo era possibile anche nella versione gratuita fino a un po' di tempo fa ma adesso eh, è una funzionalità eh, riservata alla versione a pagamento. Eh, dunque, questo pulsante di avvia registrazione è quello che ci permette immediatamente di eh, iniziare a registrare senza la necessità di scaricare alcun che sul nostro dispositivo e senza neanche la necessità di crearsi un account. Se vogliamo crearci un account, chiaramente è possibile farlo. Si clicca su accesso e si fa la registrazione dei propri dati. Può essere utile se vogliamo, al termine della registrazione, salvare il video nel cloud di PowerSoft, altrimenti basterà scaricarlo sul nostro dispositivo e caricarlo poi eventualmente su altre piattaforme. Il pulsante scarica app ci permette di scaricare L'app sul nostro dispositivo è una versione di prova perché in realtà si scarica la versione a pagamento che ha delle funzionalità in più come quella che dicevo prima di annotare lo schermo però appunto, chiaramente la versione di prova dura un tempo limitato. Altrimenti adesso vediamo come fare per registrare cliccando semplicemente avvia registrazione. Eh, di default troviamo selezionato eh, lo schermo, quindi eh, se io adesso eh, cliccassi avvia la registrazione registrerebbe soltanto lo schermo e soltanto l'audio di sistema. In realtà a me interessa eh, eh, la maggior parte delle volte eh, registrare eh, ciò che mh, cattura il mio microfono, mentre magari mi interessa meno, dipende dalle volte, l'audio di sistema e... Eh, la webcam posso eh, integrarla alla registrazione dello schermo Ecco e adesso io non ho ancora iniziato la registrazione, però eh, sono un po' al buio, fa niente ehm, così come posso farlo adesso, anche durante la registrazione, è possibile spostare il riquadro della webcam dove si vuole così come è possibile anche eliminarlo per avviare la registrazione ovviamente si preme il pulsante L'ultima cosa da fare prima che la registrazione abbia inizio è scegliere che cosa vogliamo registrare. Quindi, eh, la scheda eh, sulla quale siamo posizionati in questo momento, piuttosto che un'altra, basta spostarsi. La finestra, eh, quindi la finestra eh, su cui eh, stiamo lavorando, in questo caso il browser. Tutto il browser o se no lo schermo intero. Io eh, posso decidere lo schermo intero se per esempio voglio far vedere poi un PowerPoint. Quindi adesso ehm, decido di prendere lo schermo intero. Clicco su condividi, immediatamente parte il conto alla rovescia e parte la registrazione. Qui abbiamo il contatore del tempo, il pulsante per mettere in pausa e il pulsante per fermare. Se eh, cambio mh, e vado per esempio ad aprire il mio powerpoint posso iniziare a parlare come dicevo prima se sto usando la versione gratuita e non ho la possibilità con gli strumenti del registratore di schermo di annotare posso utilizzare quelle in questo caso di powerpoint però insomma ci sono tantissime possibilità ormai per riuscire ad annotare lo schermo quindi non è un problema quando ho finito clicco interrompi registrazione interrompi condivisione torno nella scheda e vedo che eh, qui eh, c'è l'anteprima la, del video che ho appena registrato ho la possibilità sempre eh, lavorando online di tagliare il video eh, quindi tagliare le code eh, trasformarlo in gif, ritagliarlo, ritagliarlo... allora intanto qualunque di questi eh, opzioni, se le clicco mi aprono una nuova finestra quindi mi rimane comunque la, eh, il video nella versione originale eh, da eh, salvare eventualmente in questa finestra qua se ho cliccato mh, di eh, ridimensionarlo devo eh, scegliere eh, di cambiare la forma proprio, no? quindi se io voglio per esempio andare su eh, widescreen è già quello che sto utilizzando, per esempio Instagram allora chiaramente eh, è un formato 1 a 1 quadrato decido dove centrarlo, poi clicco inizia ad elaborare mi si salva, posso salvarmi poi una copia del video in questo formato torniamo nella scheda dove c'è il video nel suo formato in, orig in originale posso estrarre l'audio e poi un'opzione che può essere molto utile a me lo è sicuramente, quando mi accorgo che ho registrato un tutorial, una video lezione eccetera che ho parlato un po' troppo lentamente è possibile cambiare la velocità del video eh, per esempio eh, a un e mezzo invece che a uno eh, per avere un video con un, con un audio eh, che vada in, in, con un ritmo un pochino più sostenuto se una volta che eh, abbiamo apportato le modifiche che desideriamo oppure eh, se ci andava bene già nel formato eh, originale cliccando su salva lo scarichiamo sul nostro dispositivo caricandolo sul cloud ci chiede eh, l'accesso quindi il login, io eh, l'ho fatto però eh, non è necessario ok, eh, se vogliamo registrare un altro video si clicca su inizia un nuovo video